Siamo qui a conclusione della, giornata di Politicamente Scorretto, della sesta giornata di Politicamente Scorretto con Vincenzo Kindamo. Volevamo chiederle se poteva raccontare la vicenda che eh, ha colpito la sua famiglia parlando di eh, sua sorella Maria, se poteva raccontare brevemente cosa è successo e dare una sua testimonianza. Grazie. Eh, la storia di Maria è la, la, la punta di un iceberg, di, un, di, un, di una problematica che in Calabria si soffre parecchio è quella della cultura influenzata dall'andrangheta l'andrangheta influenza la cultura media, la cultura media poi uccide e, la lotta all'andrangheta, la lotta alla criminalità organizzata vuol dire anche questo non solo stroncare eh, il traffico di cocaina quindi di stupefacenti, piuttosto il racket e l'usura, ma anche andare a migliorare la qualità di vita perché si eviterebbe che eh, una cultura di indrangheta va a influenzare, una cultura di indrangheta brutta e distruttiva e che fa schifo, vada ad influenzare una cultura bella e importante meridionale, quindi una cultura brutta di indrangheta che influenza una cultura bella meridionale. Parlando di questo, secondo lei la giustizia, la giustizia italiana si comporta nel modo giusto nei confronti della criminalità? Beh, è una domanda difficile. Io penso che la magistratura e le forze dell'ordine stanno lavorando eh, in modo eh, infaticabile per eh, eliminare la criminalità organizzata per costruire delle città senza crimine, come proprio uno spot della questura di Reggio Calabria dice costruiamo città senza crimine, tuttavia non spetta solamente alla, eh, alle forze di polizia e alla magistratura e eliminare la criminalità organizzata dal tessuto sociale. Ma aspetta ad ognuno di noi, secondo quello che possiamo fare, abbiamo in questo momento storico eh, l'obbligo di farlo. Lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo alle generazioni che verranno dopo di noi. Allora, lei prima ha detto di essere un insegnante, che questa è la sua professione. Secondo lei che ruolo possono giocare eh, gli insegnanti in generale al, nella lotta contro la criminalità e possono essere determinanti? La criminalità forse ha più paura delle scuole che delle forze dell'ordine, perché nelle scuole eh, si, hanno, si ha a disposizione una piattaforma di dialogo a tu per tu con i giovani, che eh, storicamente è stata infallibile. Se eh, la scuola si adatta a questa nuova esigenza della società e le istituzioni entrano nella scuola a parlare direttamente ai giovani, come sta succedendo in questo momento in Calabria, eh, secondo me questa è la strada giusta per arrivare a costruire una società più pulita. Eh, ultimissima cosa volevo chiederle, c'è un messaggio che desidera lasciare qui a Politicamente Scorretto? Beh, questa è un'iniziativa fenomenale che mi auguro duri per sempre. Eh, il mio sogno è che Politicamente Scorretto diventi itinerante e eh, approdi anche in altre città e, e in altre realtà per portare questa bellissima esperienza anche in altri luoghi. Ringraziamo Vincenzo Kindamo per la sua testimonianza che oserei dire è fondamentale per questa edizione. Grazie e continuate a seguire politi eh, Politicamente Scorretto.